In questo video parlerò di una storia vera, realmente accaduta, e che riguarda QGIS. Quello che vedete a schermo è la sezione pull request del repository ufficiale di QGIS, repository che contiene il codice di QGIS. In particolare, la sezione pull request è quella sezione che raccoglie tutte le nuove proposte di funzionalità da aggiungere a QGIS. In questo caso specifico, vi zoomo qua e vi faccio leggere ancora meglio, in data 13 agosto del 2021, questa è una data storica secondo me che entrerà nella storia di QGIS, in questa data ehm, Matteo Ghetta, che è uno sviluppatore italiano, che lavora eh, presso l'azienda Faunalia, eh, azienda creata, azienda italiana, fondata da Paolo Cavallini, Appunto, Matteo Ghetta in questa data pubblica questa pull request, cioè questa introduzione di nuove funzionalità in QGIS che mancava, o okay. che tuttora manca ad oggi, mentre sto parlando. E questa nuova funzionalità riguarda la shortest line, cioè la possibilità di tracciare, come si vede qua al video, delle linee di minor distanza. Vedete qua c'è un layer puntuale o un layer lineare. Attraverso questo algoritmo è possibile tracciare il segmento di minima distanza e fare altre analisi questo algoritmo è stato realizzato da matteo ghetta è stato appunto pubblicato qua in questa sezione il 13 agosto però è un algoritmo scritto in python cosa succede subito dopo la pubblicazione di questa questo pr che è uno degli sviluppatori storici di qgis alex brui alex brui lui scusate tornare indietro alex brui dice che è, è meglio evitare di introdurre nuove funzionalità nuovi algoritmi in python e consiglia di scriverlo in c++ ok Matteo naturalmente gli risponde dicendo che lui non è uno sviluppatore C né uno sviluppatore Python. E quindi lui non è eh, attualmente quando, ad agosto, non era ancora ehm, in condizione di, eh, di scrivere lo stesso script, lo stesso algoritmo in C. Subito dopo risponde anche Neal. Neal è l'attuale eh, sviluppatore di QGIS, il più attivo, okay? assieme ad altri, ma lui in particolare è il più attivo, anche lui è della stessa idea di Alex Bui e quindi suggerisce di, eh, proprio a partire da questo, di non accettare neanche questo, eh, algoritmi scritti in Python, solo algoritmi scritti in GIS++, okay? naturalmente Matteo risponde che lui non è Attualmente non era capace di eh, poter trasformare l'algoritmo in eh, C, però manifesta il suo mm, diciamo così leggero disappunto dicendo che eh, così facendo, accettando solo eh, nuovi algoritmi in C viene tagliata tutta quella fetta di sviluppatori Python. Però, da un certo punto di vista Matteo ha ragione ma secondo me anche Alex Alex Bru e Neil hanno ragione nel senso che se succede qualcosa in QGIS loro due sono i primi che, che si attivano subito a risolvere il problema Ok, quindi meno, meno problemi ci sono meglio è eh, problemi eh, significa anche eh, aggiungere algoritmi scritti in Python ma, a parte questo in questa stessa discussione qua vi è questo sviluppatore mh, austriaco clement clemens Raphael, non so come si legge si propone di tradurre l'algoritmo di matteo che è scritto in python di tradurlo in c++ e così si fa tant'è che se vedete qua alla fine di questa discussione vedete qua c'è la nuova pr appunto aperta da um, Clemens e lui è, appunto vedete qua l'algoritmo lo porta da python in c++ quindi lo trasforma prende l'algoritmo di matteo che è in python e lo trasforma in c++ di conseguenza questo algoritmo sarà ora presente in gugis 3.24 anzi ora ve lo faccio vedere in azione, Vi faccio vedere cosa fa questo algoritmo andiamo in QGIS, allora qua io ho messo, qua siamo nella dev qua ho messo un esempio, per vedere rapidamente le potenzialità di questo algoritmo, allora abbiamo a parte OpenStreetMap abbiamo due strati, uno poligonale e uno puntuale il poligonale rappresenta ehm, sono le, gli aggregati strutturali della città di Palermo e i punti, che vedete questi punti neri, sono le fontanelle di acqua potabile a Palermo. Ok? ora vi faccio vedere come, grazie a quell'algoritmo, eh, io posso determinare per, per ognuna di queste fontanelle, per esempio, le prime 100 le prime 100 Uh, i primi 100 edifici più vicini ad ognuno di queste fontanelle, ok? Cioè, con questo algoritmo posso ragionare in termini di vicinanza oppure gli posso dire all'algoritmo prendimi l'edificio più vicino alla fontanella in questo caso specifico oppure prendimi i primi, non so, 10 edifici più vicini alle fontanelle ma che non superano, non so, 500 metri, ok. Quindi tutto ciò che riguarda queste distanze, questo algoritmo lo svolge egregiamente e poi, essendo scritto in C, è anche abbastanza veloce. Quindi, se vado nella sezione strumenti di processi, vado a cercare linea di distanza più corta, doppio clic, qua c'è l'algoritmo. Okay? L'area sorgente, l'area di destinazione, l'area sorgente qual è l'area sorgente? L'area sorgente sono le fontanelle, l'area di destinazione sono um, le, eh, gli aggregati strutturali, okay? Gli edifici. Prendo questi due, metodo, Ci sono, sono stati implementati due metodi, un metodo è quello di eh, determinare il punto più vicino rispetto alla, alla feature di partenza, quella della, della sorgente, naturalmente l'affiche della sorgente può essere un punto, una linea o un poligono. ok? E la il uh, secondo metodo è la distanza dal centroide della feature, okay? Quindi è possibile anche determinare dal centroide. Subito sotto c'è il numero massimo mh, di vicini, qua gli posso dire quanti elementi devo prendere vicini, 5, 10, C'è cioè per ogni fontanella quanti edifici voglio più vicini, i primi 10, i primi 100, i primi 500, qua ci metto i primi 100, ok? Poi sotto c'è eh, l'opzione, questo è opzionale, che riguarda la distanza massima, ok? Ma siccome ho messo i primi 100, non mi interessa, Poi qua potrei mettere io una distanza e dirgli guarda, i primi 100 sì, ma che non superano non so i 500 metri di distanza, potrei fare anche questo. Ma lo lascio così e lo avvio. Come vedete è abbastanza veloce, anzi è già finito, in due secondi, neanche tre secondi ha fatto quello che gli ho chiesto. Cioè gli ho chiesto di determinare per ogni fontanella, fontanella a Palermo sembra, ci sono circa 200 fontanelle, eh, e questi sono tutti gli edifici eh, a Palermo, come gli aggregati. Chiudi ed ecco qua. Queste, questa specie di fiori che vedete, fatemi cambiare colore un attimino, stile, non so, nero, ecco qua, questi, questi sono, questo lo metto qua dentro, ecco qua, non so, se vado qua, questa è una fontanella, queste linee mi collegano la fontanella con gli edifici, e qui sono i primi 100 edifici più vicini, ok, ed eccolo qua. Questo è l'algoritmo e questa è la storia. Se il video vi è piaciuto eh, mettete un like, se il canale vi, vi sembra utile iscrivetevi, seguitemi, più siamo meglio è, meglio è nel senso che più siamo, io sono incentivato a fare sempre più video e eh, così cresciamo assieme. Ciao, alla prossima.